Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer di 7 Ragazzi oggi vi spiego come risolvere quell'errore di MSI Afterbanner che non funziona su Counter Strike Global Offensive Certe volte lo aprite, volete fare un benchmark con MSI Afterbanner oppure lo tenete aperto così per vedere gli FPS e non escono, ok? Non escono In pochi minuti vi spiego cosa dovete fare per risolvere questo problema allora, in descrizione vi ho lasciato la scritta, quindi copiate quella scritta e fate co così come sto facendo io. Proprietà: fate CTRL V, copiate questa eh, beh, la scritta in descrizione, la incollate qui, chiudete tutto e fate gioca. come potete vedere sono riuscito a far vedere gli fps tutti questi grafici su csgo facendo vabbè copia e incolla quella scritta quindi <timans> ragazzi non c'è voluto niente quindi come potete vedere io con e terbane posso modificare anche questo, ecco, si, si sta ingrandendo. Un attimo che mettiamo questo. ok Posso... Più o meno. Così è più bello. Va bene. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Vi... Se il video vi è stato utilissimo, lasciate like. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao.